E tu, che usi YouTube per tutto, sappi che per ogni minuto di video che guardi su YouTube c'è una registrazione di un'ora di filmati da editare. Per ogni video senza fastidiosi rumori di sottofondo c'è un'ingente somma spesa per un microfono professionale. Perché non bastava il microfono, c'era da rivestire tutto lo studio. Per ogni video sulla piattaforma ci sono svariati gigabyte di materiale. Lo spazio sul Mac è finito, vediamo se risolviamo con questo terabyte di spazio. E per ogni collaborazione tra youtuber c'è qualcuno che ha rotto le palle allo sfinimento. Eh sì, ciao, sono ancora io e non ho ancora ricevuto le tue clip, quelle di cui avevamo parlato. Riesci a mandarmele in giornata? E eh, ciao, ancora io, non vorrei fossero finite in spam. Non è che riesci a mandarmi i filmati così monto tutto e vado online? Dietro ogni tua ricerca c'è uno youtuber. Non abbandonarlo, supporta il suo sbattimento iscrivendoti al canale. Ma soprattutto, attiva la campanella. Io la spunto. Ah raga, io la spunto Io la spunto Io la spunto Io la spunto E tu? Io la spunto Io La spunto Sì! Io la spunto! Cazzo